Eccoci, adesso Orietta Lorella con le due, andiamo a prendere una canzone bellissima. Voi, voi lo sapete cos'è il surf? Cos'è il surf? Con la tavoletta quando si va eccetera. Bene. Cosa vuol dire surf? <ride> cosa vuol dire? Sur sapete che cos'è? Non sapete cosa vuol dire? Cavalcare le onde. No? No. Vuol dire, anche, vi dico subito, vuol dire anche quando si davanti al televisore, per esempio come cambiare il programma, si, si, si dice surfing, fare del surf per andare a guardare i vari programmi. Noi diciamo eh, zappare, noi diciamo praticamente. Ecco. Ma non è solo questo, cioè in origine sapete cos'è il surf? È l'onda quando si infrange sulla spiaggia. Quando quella schema lì, quella è l'onda, quella è il surf, il surf, si chiama surf proprio. E, e quella, oppure anche, effettivamente, come dite voi, cavalcare l'onda poi è arrivata questa cosa. Una cosa sapete qual è l'urlo che i surfisti dicono agli altri surfisti per poterli incitare a fare ancora di meglio? Lo sapete? Fanno, wow, oh, questo è l'urlo. È vero, tipo Tarzan, per poterli andare. Il surf sembra una cosa, secondo voi quando è nato, negli anni 60 praticamente? Poi prima? Quando? 50. Prima? 20. Negli anni 20 in California si faceva il surf, solo che lo facevano in pochi lo sapevano in pochissimi questa cosa. Poi piano piano è arrivato, eh, diciamo, si è spattagliato e negli anni 60 quando ci fu un complesso con i Beach Boys, erano tre fratelli, nessuno di quelli aveva fatto il surf in vita sua. Soltanto eh, Brian credo che avesse messo il piede su una tavola una volta, fecero questa canzoncina eh, che inneggiava la California e praticamente erano isolati lì fino a che andarono a Long Beach a fare un programma e lì cantarono una canzone che loro avevano scritto che si chiama surfing proprio allora questa cosa è esplosa in tutta l'America perché? Perché li ha fatti sognare perché il surf in effetti più che uno sport è uno stile di vita, cioè quando si fa il surf si pensa che uno debba stare una vita rigorosa sana, sulla spiaggia eccetera, poi negli anni 60 ovviamente questo si contaminò, arrivarono anche le camicie fiori, le cose un po' colorate però guardate, quello che ha fatto il surf per la California non l'ha fatto nessuno un altro. è stata la più bella pubblica relazione che si potesse avere, perché da quel momento in avanti tutti l'hanno fatto i Beach Boys sono andati avanti un, veramente una decina d'anni a fare questo stile di, di canzoni e noi stessi le abbiamo preso io mi ricordo Catherine Spa quando faceva l'esercito del surf, ma adesso lo facciamo anche noi, Sara Facciolini e l'esercito del surf, eccoli qua Facciolini ma che bravo! scusa ti ho pestato il piede senti grazie ragazzi bellissimo Anna Larghi non so dove tu sia ma ti devo fare i complimenti sei sempre originale nel balletto è vero c'è poco da fare è vero o no? è vero era la tua voce quella lì certo. Ma pensa, canti Canticchio, anche, dai. una grossa sorpresa, perché non pensavo che tu cantassi Vabbè, anni. ma un passo due una volta lo facciamo io e te, o no? Un passo due? Mm. No. Ma sì, sì, sì, sì, sì. Okay. sì. Sei troppo bella. Anna, senti, sei pronta? Voglio sapere una cosa, il e, sì. e tuo marito, cos'è, portiere, attaccante, cos'è? No, lui fascia destra, corre. Eh, corre. Fascia destra. Allora, senti una cosa, ma ti guarda ma quando vede i programmi. Quindi Ci un, sosteniamo. Un po a ti ha un po' a casa, anche eh beh, un po' sì. in ritiro per la verità. Sì, adesso è in ritiro, però adesso è in pauta per pranzo, per cui Riesci Buona. a vederti, allora? Ciao. Ah, bene, grazie Sara grazie ciao. a Balletto. ciao a tutti e andiamo da Orietta sai si è appena sposata lei si è sposata da qualche giorno è tornata dal viaggio di nozze da proprio due giorni prima che partissimo con la trasmissione e, quindi, e il marito ha dovuto andare a ritiro perché essendo appunto un calciatore del genere ha dovuto andare a sacrifici parità. fanno eh sì. lo dice, lo raccontava lei eh. perché in effetti quando c'è questo coso, proprio tu pensa appena ti metti insieme in fondo e poi eh, divento sicuro. Io che più... appena sposato sono andata in tour.